Allora, salve da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, dunque vinco quasi sempre e quasi che mi frega, ci mancherebbe. Allora, questo doveva essere un video personale per Italia Uniform 1, Quebec Eco Alpha. Ho detto, lo rendo pubblico e a chi fosse interessato al progetto che vado a descrivere, eh, mi mando una mail e io invio i file con tutti i dati per la realizzazione. Allora, dicevo Giovanni Italia Uniform 1 Quebec e eh, Coalfa, mi chiedevo un'antenna, una box facilmente trasportabile eh, nello zaino per attività in banda 2 metri, eh, attività portatile sota, in banda 2 metri, e quindi un'antennina veramente piccola. Ne avevo già fatto un modello, ma aveva una dimensione massima eh, pari a circa 80 cm che posizionare in uno zaino diventa un po' un problema e allora ho realizzato questa adesso vediamo il montaggio allora ok speriamo si capisca qualcosa dunque questi sono gli elementi metallici sul profilato d'alluminio eh, 20 mm di altezza per 2 mm di, di spessore Ok, questo è l'elemento centrale personalizzato con il nominativo. Eh, qui ho previsto l'inserimento di un BNC. Non è assolutamente indispensabile, si può fare anche il cavo passante. Poi le varie minuterie che mi servono per il montaggio. i due elementi isolatore distanziale fra emettitore e riflettore, un piccolo profilato d'alluminio per il collegamento del riflettore e il supporto eh, per cambiare la polarizzazione. Ho detto cambiare la polarizzazione perché eh, sugli elementi, eh, sugli isolatori fra emettitore e riflettore, eh, abbiamo un piccolo scasso qui. Eh, questo serve per il montaggio dell'antenna in polarizzazione verticale. Sono previste due piccole asole su cui si potrà far passare una fascetta per eh, bloccare l'antenna su un palo che so una, una canna da pesca. Considerate che in barra a due metri già un'altezza di due metri e mezzo siamo perfettamente efficienti eh, poi soprattutto in beta una montagna dunque veniamo al montaggio che è rapidissimo e semplicissimo ba da That's right. antenna montata in meno di un paio di minuti ora eh, l'antenna può essere utilizzata in polarizzazione orizzontale utilizzando ulteriore componente che viene infilato qui sul, sul supporto centrale e su cavalletto fotografico con le tipiche pinze di eh, blocco per action cam o eh, telefono cellulare eh, l'antenna lavora in polarizzazione orizzontale invece in polarizzazione verticale come ho detto prima qui abbiamo le due asole fascetta sottile molto lunga tanto il carico è modesto e poi fissata a una canna da pesca ok spero che il video sia utile per chi fosse interessato ad operare in banda 2 metri in uh, attività portatile Uh, mi mandate una mail e io invio i in file di stampa non li metto direttamente perché è sempre in uh, variante d'opera perché ad esempio in questo modello ho messo uno scasso per uh, la sede del dado M4 per avere una, una resistenza maggiore al fissaggio degli elementi poi io seguo sempre i consigli dell'ingegner Kowalski ci mancherebbe eh, Antenna molto leggera, occupa poco posto nello zaino, rapidissimo il montaggio, eh, 73, da Italia Zulu 4, Victor Calec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega, ciao!